Penso che sia l'occasione per ragionare, per capire, per, per capire delle cose in più su eh, questioni legate alla legalità, alla corruzione e soprattutto alle mafie, che mi sembra che sia il capitolo più interessante e più sostanzioso. Nord, sud che sia, occorre cambiare l'impatto che si ha con, con la mafia e con l'antimafia, anzi con le mafie, perché purtroppo si sottovaluta, si sottovaluta troppo il problema. Le mafie sono intorno a noi sono nello Stato e forse sono uno Stato più grande dello Stato stesso e quindi non bisogna sottovalutare il problema. Penso però che mh, sia un, un evento che è giusto eh, continuare a, a perpetuare nel tempo perché... Ehm, la mafia è diventata un, è un fenomeno che orienta ormai gli investimenti dato che possiede molta della liquidità oggi disponibile in Italia e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Io lo seguo da, dall'inizio, dal, dalla prima volta e sta crescendo a dismisura senza diventare pletorico, sta approfondendo sempre di più, è un livello altissimo, sono molto contenta.